Benvenuti nel canale di PNFlex. Oggi vi mostrerò come realizzare questo quadro con lo stile dello scrapbooking. Buona visione! lavoro è terminato. Per altri dubbi o curiosità non esitate a contattarmi e visitate la mia pagina Facebook PLPlex. Ciao!